Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo su un nuovo video della Vanilla. Allora, ho un miliardo di cose da dirvi. Allora, prima di tutto ho trovato, cioè sono, ho incanato questo piccone con Fortuna 3 e in dissociabilità ce l'ho aggiunto io e questo piccone con tocco di velluto o tocco di seta, silic touch come volete chiamarlo. In questa cassa col tocco di velluto ho preso tutti i coralli, c'è cioè tutti, ne ho presi un po'. Ehm, poi qua sotto con la cantina sono andata avanti, cioè ho, ho riempito un po' tutte le casse e qua sotto non c'è niente ma credo che farò poi la, la, la continuazione della cantina. Eh, poi Uscendo si può già notare che ho fatto tutte queste stradine che portano un po' in tutte le nostre farm Qui ho finito di fare tut, tutte le cose qui, infatti adesso è a 30 e Perché se tocco due volte in due lati diversi fa questa cosa? Boh, comunque l'ho decorata un po' Adesso incanta fino a 30 E va bene poi qui pian piano sta continuando a produrre, infatti abbiamo, adesso ne abbiamo 43, ehm, qui anche qua sta producendo però adesso non sto ta a, a tagliarli, qui abbiamo un pappagallo che ha deciso di stare fermo, qui magari un giorno lo addestriamo. Ehm, comunque ho fatto tutte queste stradine, ho fatto stradine che portano anche là sotto, ehm, laggiù c'è la nostra farm di mucche. Poi qui invece ho, mh, ho fatto tutta una ferrovia che porta la sotto, ma non sto a farvela vedere. Ehm, oggi in questo video stavo pensando di fare la cantina, quindi io eh, taglierei tutta la parte dove scavo, faccio, faccio un piccolo scavo e poi vi dico... Allora ragazzi, la stanza credo che sarà così, qui si può vedere il soffitto, ehm, qua ci saranno i muri della stanza, qua ci sarà il soffitto, qua ci sarà il pavimento, quindi io direi di rimuovere ancora tutto questo strato ehm, e poi dopo di riprodurre lo stesso design di sopra, quindi... Prenderò anche tutto il legno, tutte le cose che ho usato e le userò qua sotto e le riproducerò qua sotto. Eh, poi un'altra cosa che volevo dire è che se sentite mh, eh, qualche rumore di sottofondo è che nel cortile di casa mia ci sono dei bambini che, che giocano, quindi se sentite urlare colpa loro, <ride> tra virgolette. Quindi io adesso taglierò anche tutta questa parte quindi ciao. Quindi. Lì non metto niente perché so già che comunque metterò qualcosa qui. Allora quindi qua dove ci sono questi buchi ci saranno le pareti. Eh, qua ci sarà il pavimento e qui ci sarà il soffitto. La stanza sarà... Quella interna delimitata da, da questi pilastri e sarà come quella sopra. Quindi adesso farò un piccolo taglio e la riprodurrò uguale identica. Allora ragazzi, eh, ho, ho finito qua sotto, è venuto così, ho deciso di mettere tutte queste casse con ehm, pietre varie, cibo, attrezzi ghiaia, materiali da costruzione e drop naturalmente credo che farò ancora un piano qua sotto perché non è ancora finito tutto ehm... e ho messo per adesso ho messo tanto eh, trade tem frame perché mi mancava mi mancava il cuoio e quindi non potevo farli ehm... Vi faccio vedere che è uguale a prima, l'unica cosa che è brutta e che non mi piace è che non riesco più a uscire da qui e, e ogni volta devo inventarmi un metodo diverso. Quindi... Poi volevo ancora farvi vedere delle cose se ce la faccio, ma probabilmente no. Volevo farvi vedere che in questi giorni avevo pescato, nel frattempo si è messa a piovere, che bello. vabbè si è messa a piovere e volevo farvi vedere che nel frattempo questo lo devo spostare sotto no, questo, questo, questo, questo, questo, questo Volevo farvi vedere che ho pescato il Nautilus e ho anche queste tre canne, con indistruttibilità, indistruttibilità ed esca. Poi volevo farvi vedere anche che ha ehm, sì l'arco, che l'ho pescato con riparazione. Ehm, quindi ragazzi il video finisce qui, vi eh, aiuto e ciao!